Ciao a tutti i colos, eccomi qui nella collaborazione che vi avevo promesso nello scorso video, se ve lo siete perso ve lo metto nelle schede. Il video, adesso posso finalmente dirlo, è in collaborazione con la mia amica Ambra Stella che saluto e alla quale mando un bacione. L'idea è stata la sua, anche se vi devo confessare che prima o poi le avrei proposto una collaborazione io, soltanto che. A differenza sua non l'avevo ancora fatto perché mancavo di idee E adesso l'idea ce l'abbiamo ed eccoci qui Avete presente quando si cammina per strada? A volte lo faccio anch'io, faccio mia colpa in questo Guardiamo una persona che è fuori dallo standard Diciamo così, della normalità a volte magari non si vuole nemmeno essere offensivi Mentre altre uh, che ho vissuto sulla mia pelle, invece sicuramente sì uh, Per quanto mi riguarda, se l'ho fatto, non è mai stato per offendere in maniera gratuita Del tipo, una volta uh, diciamo che stavo per fare un po' una figuretta mettendomi a ridere di un uomo con la barba azzurra <ride> soltanto che veramente non l'ho fatto con cattiveria è solo che eh, è un fenomeno piuttosto insolito grosseto, perché comunque sia eh, ecco non ci sono molte persone dichiarate che sono se stesse e quindi lì per lì ma non l'ho fatto con cattiveria anzi se stai guardando sto video ti chiedo anche scusa ma veramente adesso che so chi sei ti farei tanto di cappello se potessi perché veramente eh, con quello che gira però ecco lì per lì mi ha suscitato un po' di lanità la cosa perché ma... non avrei dovuto stare più attento perché poteva anche trattarsi di una persona che ci rimaneva male una situazione che invece vi voglio una situazione di etichetta che è l'argomento che abbiamo voluto trattare in questo video è una cosa molto classica nella quale tutte le persone disabili eh, perlomeno motorie si ritroveranno e cioè una cosa che non viene mai detta a parole ma che poi si vede nei gesti nei trattamenti mh, oppure a volte viene detta anche a parole vedi un disabile motorio dentro di te pensi a ah, sicuramente questo sarà anche sciroccato di testa e allora evita di rivolgerti la parola che insomma i genitori barra assistenti barra badanti mi dicono qualcosa oppure la cosa bellissima è stata quando io stavo chiacchierando si <coughs> avvicina una signora che non conosco però i miei accompagnatori si sì la domanda ma lui parla <ride> ora io la risposta non me la ricordo ma deve essere stata una voglia se parla qualcosa del genere eh... poi eh, ad... unendomi al discorso delle etichette Volevo parlare del sessismo barra binarismo Ora, io sono nato come un uomo, sto bene come un uomo e non intendo cambiare sesso Però nel 2017, perché ormai siamo nel 2017 Dobbiamo ancora giudicare un uomo in base al fatto se piange o se si trattiene dal piangere dobbiamo ancora giudicare una donna in base al fatto se vuole avere figli o se non vuole averne eh, do, Ho letto qualche giorno fa in una pagina che non citerò ho letto eh, la testimonianza di una di una persona che ha venduto eh, una trapunta con una tematica femminile tipicamente femminile, chiamiamola così, uh, destinata a un uomo intorno alla mia età, non specifico quanti anni, e ho letto commenti sessisti se come se piovesse, cioè allora ragazzi miei, voi avreste anche da dire sui boy, su Boy George perché si trucca, non è meno uomo di voi, perché l'essere uomo parte prima di tutto dalla testa, ricordatevelo e io vi giuro, voi non mi avete mai visto truccato o in abiti mh, tipicamente femminili, ma perché semplicemente perché uh, non ci perderei tempo, non c'entra niente con i miei cromosomi e, e col uh, fatto che il mio sesso di nascita è anche il mio sesso di elezione. Cioè, io tante i cappelli la voi Giorgio e casa le abbiamo, non sono miei, ma me lo farei prestare, vi giuro. Se avessi un'amica che mi trucca, mi truccherei. Da poi Giorgio non avrei problemi. Mi ci farei anche la foto o il video, lo pubblicherei anche. Poi mi dicano pure quello che voglio. Tanto agli eh, sguardi della gente ci sono abituato, cioè tutte le volte che porto la mia freya a spasso mi devo vedere queste scene. Io non so se mi vedete, ma ho cercato di sorridere con la testa bassa. Ma ragazzi, eh, i, i cani sono portati al guinzaglio. Potreste anche, non lo so, sorridere al padrone, chiedere come si chiama la cagnolina, quanto tempo ha, no? Non una cosa. E questo perché? Perché il cane è portato a guinzaglio da un disabile, quindi figuriamoci se una persona disabile potrà mai rispondere, certamente, perché i disabili motori sono anche mentali, vero? In sì, in passato. In futuro rifarò un tag che avevo già girato ma non pubblicato sulla disabilità che ho visto da Mitsu 851, Ilaria. Che saluto, casomai, stia guardando questo video. Ciao Ila, che propone anche un esperimento molto interessante e molto semplice. Oltretutto, che io sicuramente farò, che a mio avviso fa molto riflettere. Siccome, tra l'altro, sul mio canale i miei video sulla disabilità non faccio l'ipocrita, dico che sono piaciuti, direi che sarà il caso di rifarlo. Quindi, il mio messaggio finale è perché non voglio fare un video troppo lungo se no filmo ora mi schiaffeggio però ci tenevo a portare questo messaggio il mio messaggio finale siamo nel 2017 aprite la mente apritela proprio spalancatela perché è ora di finirla con questi benarismi lasciate, lasciate che le donne che non vogliono figli evi evitino di mettere al mondo figli infelici Lasciate eh, che sempre le donne che vogliono portare i capelli corti Portino i capelli corti, non c'è scritto da nessuna parte che siano lesbiche Anche se sono lesbiche Vengono da voi a, a chiedere prestazioni? No, e allora Che ve ne frega eh, Lasciate che gli uomini si trucchino se si vogliono truccare Lasciate gli uomini piangere se vogliono piangere Lasciate gli uomini abbracciarsi Se vogliono abbracciarsi Anche perché in Messico è un saluto normalissimo Non rompete l'anima al prossimo Vivete, fatevi la vostra vita E se non ce l'avete Sappiate che non è colpa degli altri Ma prima di tutto vostra E io con questo vi saluto Vi mando un bacione Se mi date del ferocio Non mi interessa anche perché è vero Ehm <ride> e... Vi invito a passare sul canale di Ambra e Penso di potervi riuscire a lasciare anche il suo video Nel momento in cui vedrete questo video Ciao a tutti, grazie per aver guardato